Siamo a rischio recessione e cosa sta succedendo al rublo? Guarda il video fino alla fine se vuoi scoprirlo. Lo shock dei prezzi causato dal rialzo del costo delle materie prime probabilmente spingerà l'inflazione a salire ancora di più e questo spingerà ovviamente le banche centrali, tra cui la BCE, ad adottare politiche monetarie restrittive. Quindi per esempio terminare il quantitative easing, alzare i tassi di interesse e, faccio una piccola parentesi, alcune banche centrali hanno già alzato i tassi di interesse, altre lo devono ancora fare, però comunque l'idea è che se continuerà l'inflazione alta, piano piano le politiche, diciamo da falco. Saranno sempre più la norma. Ad ogni modo, questa mossa, o meglio, queste mosse, porteranno l'economia a frenare perché politiche restrittive a livello monetario, ovviamente, portano l'economia a frenare. Infatti, per Moody's, quindi l'agenzia di rating, il PIL del G20, quindi delle 20 maggiori economie al mondo, scenderà per il 2022 al 3,6% rispetto alla previsione che era stata fatta a febbraio, dove si vedeva il PIL del G20, quindi delle maggiori 20 economie, al 4,3%, per ulteriormente addirittura al 3% per quanto riguarda il 2023 ma non è tutto purtroppo infatti un ipotetico arresto delle esportazioni russe di gas verso l'Europa potrebbe portare a una recessione economica all'Eurozona. e per Moody's il sistema bancario e il sistema assicurativo ne risentiranno molto e le banche a risentire maggiormente di questa situazione sono chiaramente le banche che sono maggiormente esposte con la russia e quelle banche che sono anche vicine geograficamente al conflitto e mi sto riferendo per esempio alle banche dei paesi baltici l'agenzia di rating infatti spiega che in europa la recessione sarebbe naturalmente un fatto grave in quanto se tornasse andrebbe ad indebolire ulteriormente tutto il sistema bancario e con ciò tutto ciò che ne consegue inoltre più la russia chiuderà l'export di gas e petrolio nei confronti dell'unione europea e più sarà alta la probabilità di aumenti importanti anche del prezzo del petrolio stesso e il risultato di un aumento importante del prezzo del petrolio sarà non solo che metterà in difficoltà più seria l'economia europea ma potrà causare grandi sofferenze anche al, a tutto il resto quindi all'economia proprio mondiale quindi capito tutto questo quindi questa dinamica circa la ipotetica recessione che potrebbe arrivare in Europa se per esempio dovessimo stoppare l'import di gas russo dalla Russia o, e questo potrebbe essere frutto o della Russia che ci dice ok non vi do più il gas ma potrebbe anche essere frutto di nostre sanzioni che diciamo non vogliamo più il gas nel senso adesso bisogna vedere come evolverà la situazione però uno stop di questo tipo potrebbe causare seri problemi alla nostra economia ovviamente e potrebbe portarci a una recessione ma ora andiamo a vedere anche cosa sta succedendo invece sul fronte del rublo e questo perché lo facciamo? Lo facciamo perché... Quello che andiamo a vedere adesso, quindi la situazione del rublo, è strettamente collegata al gas e quindi di riflesso a tutto il discorso dell'ipotetico stop del gas russo. Quindi cosa sta succedendo al rublo? Nonostante le sanzioni occidentali, il rublo è tornato ai livelli di pre-guerra. Nonostante il fatto che ci siano molte sanzioni e che il paese, la Russia è sempre più isolato. Però la Russia continua a ricevere pagamenti in merito proprio all'export di gas e di petrolio ed è oltretutto la Russia sostenuta dall'India che paga il greggio in rubli e anche dalla Cina che invece paga in yuan. In più a sostenere il rublo e l'economia russa c'è anche il rialzo dei prezzi delle, delle materie prime stesse che hanno permesso alla Russia di avere introiti addirittura maggiori rispetto al 2021 circa queste esportazioni ma non è tutto infatti il rublo è sostenuto anche dalle politiche del governo della Russia quindi dal Cremlino che ha imposto proprio delle leggi affinché le proprie società convertono almeno l'80% delle proprie valute straniere in rubli e questo ovviamente sostiene il rublo in conclusione ci stiamo muovendo in zone particolari per quanto riguarda l'economia senza gas rischiamo noi la recessione invece comprando il gas comunque continuiamo a dare soldi alla, alla russia e quindi è un po in un certo senso un cane che si morde la coda perché senza gas la nostra economia rischia di risentirne tantissimo con il gas rischiamo comunque di eh, permettere alla russia di continuare le, le sue politiche diciamo di guerra e quant'altro e quindi continuare a portare avanti questa drammatica situazione che sta caratterizzando purtroppo il 2022 e quindi è una situazione molto complicata molto difficile da gestire e ovviamente io non so cosa succederà ma in ogni caso ti aggiorneremo su ciò che accadrà in futuro con nuovi video circa gli sviluppi di questa drammatica situazione. Ora cambiando un attimo argomento prima di chiudere ti voglio anche ricordare che è attivo finalmente il servizio stock insider che vedi qui dietro e se ti va c'è il link in descrizione e puoi andare a fare un salto e praticamente si parla di azioni le vediamo sia dal punto di vista fondamentale che dal punto di vista grafico con arduino e quindi niente se ti fa piacere vai a dare un occhio e magari ci vediamo in stock insider con questo quindi è tutto io ti invito a lasciare un like se il video ti è piaciuto iscriverti al canale se non ti vuoi perdere i nuovi video gli aggiornamenti le live e tutti i contenuti che pubblichiamo ogni settimana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 circa tematiche di trading di economia ovviamente relative al trading e anche di mindset tra cui ovviamente ci sono anche dei post fatti da Arduino molto belli dove eh, si raccontano un pochettino le posizioni che sono state fatte per esempio nello in stock insider comunque con questo è tutto ci vediamo nel prossimo video grazie ancora ciao